C'è un video che mi ha colpito particolarmente, un video che gira in rete e in pochissimi minuti ci descrive senza parole la vita di una comunità scolastica, un bambino che sistematicamente arriva in ritardo a scuola in un ambiente medio orientale, mi sembrava. E questo bambino, ovviamente, per il modo con cui ecco, si educa da quelle parti, prende ogni giorno dal maestro una punizione, una spalmata di bacchetta, come un po' si faceva da noi quando eravamo bambini, un tempo passato, sulla mano, perché appunto deve imparare a presentarsi in orario. Per due o tre volte accade questo, finché poi il maestro, un giorno, una mattina, prima di recarsi a scuola, si imbatte proprio in questo bambino, lo vede a distanza spingere una carrozzina e si tratta di una persona con disabilità che non aveva nessuno che lo accompagnasse al lavoro, ma questo bambino si era fatto carico evidentemente di questa persona di portarlo personalmente al lavoro, al che si coglie nel, nel volto del maestro un, un certo risentimento interiore, un, un ravvedimento si sente in difficoltà e quindi entra in classe, il bambino sistematicamente arriva in ritardo, beh accade qualcosa di straordinario, il maestro anziché picchiarlo sulle mani gli bacia le mani, è addirittura scenograficamente molto, molto forte, si mette in ginocchio davanti al bambino, non ci sono parole, non ci sono commenti, ma si coglie chiaramente una verità, no? dobbiamo fare attenzione perché presto noi giudichiamo dalle apparenze di altri per quello che si manifesta a noi, ma dietro magari c'è un vissuto, c'è una sofferenza e chissà quanto impegno. Ecco, in questa parabola che Gesù oggi ci propone, la parabola dei talenti, no? ricordiamo no? di aver tutti ricevuto qualcosa da Dio. E sicuramente qualcuno ha ricevuto di meno, di più, a seconda delle nostre capacità, dice il Vangelo. Anche a questo riguardo dobbiamo dire che spesso eh, ci attardiamo a, a guardare l'altro, i suoi successi, i suoi traguardi e perdiamo tempo, impieghiamo molto tempo, maturiamo questa invidia, no? ci cimentiamo in queste attività di denigrazione dell'altro siamo invidiosi gli uni degli altri, piuttosto che invece lavorare su noi stessi, su quello che noi potremmo attuare, con quello che il Signore ci ha dato. Spesso guardiamo all'altro con gelosia, con invidia, ma lui ha ricevuto tanto, ma lui sta facendo tanto, ma io posso fare di più, posso fare quello che è proporzionato a quello che sono, a quello che io ho ricevuto e dovrei impegnarmi di più in questo senso, piuttosto che tardarmi a guardare eh, così le attività degli altri la vita degli altri. Ecco, questo, questo video mi ha fatto capire fino in fondo quanto sia giusto e può andare oltre, no? Anche una persona che può sembrare la, la meno adatta, quella che ha ricevuto un solo talento, che poi il talento è anche consistente, eh, può farlo fruttificare, invece ha preferito seppellirlo, sì, si tratta insomma di quelle persone che sono tutte intente. Su, ripiegate su se stesse, tutte intente a salvaguardare se stesse perché quella, la propria vita sia una vita perfetta, ben riuscita e tengono in nascondimento questo talento, non escono ecco, al di fuori del loro campo di azione personale, sono chiusi in se stessi ma far fruttificare, far valorizzare questi talenti significa anche rischiare e del resto chi l'ha detto che eh, vivere da cristiani significa starsene seduti in un salotto a prendere del tè, ci ricorda Papa Francesco. È necessario uscire dai salotti, dalla propria intimità e proiettarsi agli altri e vivere la fede testimoniandola agli altri. Solo così noi faremo eh, fruttificare e, e non ci accadrà mai di tradire la fiducia che il Signore ha posto in noi, in ciascuno di noi, perché tutti siamo chiamati da Lui e tutti possiamo compiere quello che è il bene ricevuto, lo possiamo moltiplicare con il nostro impegno. Buona domenica a tutti.